Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Smash Bros. Ultimate. Per l'ultima volta, più o meno. Perché questa è la parte finale, ieri. Yeah. Però poi ce ne sarà una extra. Essendo la parte finale, e eh, durando un'ora. Ovviamente, non. non. non, eh, non sei esclusa tra le parti noiose. Infatti, combatteremo spiriti e poi nell'ultima nell mezz'ora combatteremo il boss finale, yay! In effetti, sto video lo potevo dividere in due parti, però vabbè. Sono troppo stupido per farlo. Snake nudo, problema. <ride> ok. Oddio c'è nello stage dei Pikmin c'è la. quando c'è la pioggia la... il pavimento è... è scorrevole. Figo. In questo caso il colletto potrebbe non mangiare noi, ma. ma potrebbe anche. Um, bere l'acqua dal coso. Ok, basta uccidere solo Naked Snake principale. Beh, come potete vedere almeno è un po vuoto nello spazio ci sono di sicuro meno spiriti Cos era cioè ok un astro nascente così facile da, co da sconfiggere probabilmente era tipo molto veloce o robe del genere roba che se non lo sconfigge al primo colpo um non no, no riesce a sconfiggerlo più Oh, potevo continuare a fare quella mossa e, e avrei vinto Vabbè <ride> Ridley è super potente almeno Non so se ve l'ho già detto però nel mio file Ridley è depotenziato perché Un giorno mentre giocavo un mio amico lui spammava Che è lui, questo mio amico è, è pure più debole di me però Questo mio amico spammava e Ehm e quindi vinceva sempre con Ridley. Spammava ovviamente quella mossa lì potentissima che mi prende e mi butta via. La, la, cioè, mi, mi buttava via e poi mi riprendeva in aria e mi ributtava via. Poi usava il recovering che io non avevo più. E ritornava in, indietro. Per fortuna le battaglie saranno più facili con gli spiriti e i personaggi che abbiamo raccolto. Che nell'ultima puntata pensavo fossero tutti. Però uh, uh, lì ce n'è uno e poi credo che ce ne sia pure un altro. Infatti credo che corrin non, non ce l'abbiamo ancora. No, ce l'abbiamo già. Non, non so proprio chi manchi. Allora. Luigi forse no Luigi abbiamo già preso <ride> Ci stiamo avvicinando a Crazy End, l'ultimo Crazy End, a parte quello che si il Master End che si creerà nella parte della luce, bla bla bla, vabbè, e, e poi abbiamo finito. Vi avviso già, in questa parte off, off camera però, cioè tra, la, tra un taglio e l'altro, ho pure catturato degli spiriti che avevo saltato. Perché erano troppi Tipo un leggendario nella.. Nella parte dei leggendari l'avevo saltato per, Perché Lì era proprio vuoto Era proprio vuota la mappa Ci si confondeva un casino E poi uno qui Perché non devi sconfiggere tutti gli spiriti Ma devi sconfiggere solo tutti i Master End per arrivare al boss finale Ah, e poi non sapevo... Io non lo sapevo, forse non lo sapete neanche voi. Uh, Mr. Saturn, quello che ho appena buttato giù dall'astronave. Se, se viene lanciato può rompere la, le, le, la difesa, lo scudo. E questo io non lo sapevo, infatti... Mh, non, ho, non ho mai lanciato un Mr. Saturn. Ora abbiamo accesso al penultimo personaggio, che è Samus Oscura. Ok, me lo dovevo aspettare. <ride> Infatti non c'è Samus Oscura qui. E forse non ho visto neanche Luigi, poi non, non mi ricordo. <ride> Ovviamente il mio tu non lo so usare. Okay. brutta mossa, coso Samus Ok, devo staccare una, una cosa. E ora abbiamo accesso al Master End soltanto che non so perché sono stupido. Eh, vabbè a quanto pare era più importante sconfiggere il pauroso Baby Mario Vittoria. Ok. <ride> È stato più veloce di quanto pensassi. Mai più veloce di Cibi Robo, però vabbè. Comunque, ho visto che avete richiesto um, New Horizons, infatti io ce l'ho già ora L'ho comprato e, e quindi uh, Probabilmente farò un video speciale per... Uh, un video speciale, non uh, demo, non niente, cioè una, un coso speciale Tipo is iscritti oppure un anniversario Che in effetti, si, che no, non si sta affatto avvicinando il terzo Ok, potevo fare il Falcon il Punch, il, fa, il Falcon Punch, no? <ride> del, il, il Falcon Punch di Ganondorf, quello lì. ok come vedete stanno proprio finendo gli spiriti quindi probabilmente prima di Master End starò sconfiggendo tutti gli spiriti che mi mancano tipo quello che ho saltato a caso probabilmente quello sarà quello che ho saltato che ho saltato <ride> dopo il boss finale Credo che fosse Eggman. No, Luigi ce l'abbiamo, ok. Finalmente. Il misterioso Luigi è stato trovato. Dark Mind. Che come sappiamo da Dynamite è la versione dello specchio di Zero, di 2. O 1, non lo so. No, 02, 02 aveva detto. Che per qualche motivo probabilmente aveva ragione perché il tema musicale che stiamo appena che stiamo ascoltando ora è proprio quello di 02. <ride> <coughs> Questo spiega anche perché non esiste lo spirito di 02. Perché 02 si è trasformato in Dark Mind. No, esiste quello di 0. Ok, non, fun non funziona per questa mia teoria. Il mio Bowserotto preferito, credo, non lo so, non ho mai pensato al mio Bowserotto preferito, ma. Boh, sembra simpatico. il <ride> non so quanto dovrebbe importarvi il, il mio Bowserotto preferito, però ok. e yeah, siamo un quarto dal, al, del video. Non è stato così noioso. Finora. Ora per renderlo più divertente cercherò di indovinare lo spirito che ci manca. Mm, quando vedrò lo, il.. Le, volevo dire il personaggio di te, ovviamente. Eh, pro, probabilmente.. ovviamente non, non, non, non so ragionare queste cose con, senza l'elenco spi, dei spin. dei personaggi, oddio. Vai bye, bye spirito, probabilmente ho saltato pure te però ok. Rosa ce l'abbiamo già? Ma penso no, ce l'abbiamo già. è da tipo uno di fare emblem secondo me forse chrome no ce l'abbiamo già <ride> cloud anche se non è di fare emblem forse Boh vabbè <ride> io punto 10 euro su cloud poi vedremo Vittoria! ti prego vai avanti oh no si sta indebolendo la luce oh, oh, oh, si sta rafforzando rafforzando no indebolando. cosa sta succedendo non lo so <ride> vabbè l'unica cosa da fare possibile è il la... come fa a rafforzarsi la luce se abbiamo già distrutto tutti i suoi spiriti non capisco la logica non ho visto se cloud c'è abbiamo già o no vabbè cloud crazy end il terzo ultimo boss che sconfiggeremo perché poi c'è pure Master End e poi c'è il boss finale. bene e ora possiamo sconfiggere altri spiriti e master end. Yay! non vedevo l'ora di avere più spiriti da sconfiggere comunque credo ti dia un achievement uh, se sconfiggiamo tutti gli spiriti Ecco. Teheran si triggera e ci dà un altro Pac-Man, no non è Pac-Man, è un coso. ed ecco l'ultimo spirito, l'ultimo personaggio, oddio, e gli ultimi due spiriti, a parte questi qui che probabilmente salteremo, ovviamente la luce si rafforza un casino perché sono tutti a zero, tranne l'oscurità la, la, tranne che ha tre spiriti che salterò, la luce è tipo fortissima e ora la dobbiamo indebolire in Solgaleo non può essere meno rappresentante della luce di qualsiasi altro Pokémon e poi mi sa che c'era pure Lunala al posto di Solgaleo quindi probabilmente... no Claudio ce l'abbiamo già fatto <ride> quindi probabilmente il personaggio sarà tipo un contrario di Baionetta Vabbè, bye bye, sono Galeo ed è, questo è l'ultimo spirito, non sono Galeo è il prossimo, uh, che sconfiggeremo on, on screen, ovviamente. Chi è? Mitra! Che non conosco neanche! Ma non è una leggenda, quindi ci sarà un po' di battaglia. Ora sto pensando tipo alla sesta parte, credo, in cui c'era Rayman <ride> che non riuscivamo a sconfiggere mai nella vita e poi. E ora vediamo la leggenda e diciamo Ah ok, fa niente Almeno ci sarà un po' di battaglia Oh no, mi ha mandato fuori dallo, dallo stage. Oh no, oh no, lo, lo, lo, lo split finale, chissà cosa potrò fare. Ah già, ce l'ho pure doppio. Cioè, ormai siamo troppo P. Pure il boss finale, non lo possiamo perdere affatto. Tra parentesi mi ricordo che mi sa che l'ho perso. <ride> Palutena, cacchio, è vero. In effetti è pure un contrario di Baionetta, credo. Palutena è una dea mentre Baionetta è.. ha il nome di un'arma, quindi credo.. <ride> credo che non sia tanto buona. e non salta ecco mi è servito tanto scudo e non mi interessa perché non posso usare lo scudo con il controller che mi ritrovo perché si sono rotti dei tasti Ah, finalmente. Antena si finisce la lotta. Ed ecco il penultimo boss. Master End. Quelli non li avremo mai. Questo è l'ultimo power up che prenderemo. Uh. almeno credo cioè se, se dopo il boss finale non mi prendo qualcosa <ride> ovviamente mettiamo il nostro caro Ganondorf e ora abbiamo tutti i personaggi Bene, ora che abbiamo fatto il penultimo boss, cioè stiamo per fare il penultimo boss, abbiamo fatto tutti gli spiriti, tutti i personaggi, ora devo, devo pensare come chiamare questa parte. <ride> ok, forse l'ho capito. Devo solo vedere una cosa, devo vedere se questa. se questa parte ho chiamato, cioè, ho chiamato già una, una parte così. Che schifo di mossa. Secondo me la mossa più OP che hanno Master End e Crazy End credo. Che, cioè la mia pure di Crazy End è la cosa di, delle dita al laser. Abbiamo lo spirito Master End come abbiamo pure quello di Crazy End, però sono, sono schifosi quindi non li useremo mai. Visto che Master Hand hai liberato Master Hand, e... allora che Master Hand? Ah, è vero, l'abbiamo liberato perché pure lui era sotto il controllo di Kiaran e uh, Tenenberg, quindi eh, abbiamo liberato entrambe le mani. L'oscurità è ovviamente più forte del, della luce. Perché abbiamo lanciato tre spiriti. E la luce non ha truppe. Invece che indebolire l'oscurità, la, la, andiamo a sconfiggere il boss finale. Oh, invece sì, almeno. <ride> Captain King Cable Captain, I can't Ok, non ho chiamato così il... il coso. Non ho chiamato così nessun video, quindi possiamo chiamarla così, siamo liberi. detto bingo <ride> perché sonic Heroes? <ride> sonic Heroes sonic Heroes Sony <ride> Heroes. Ok. Ok, so, ho eliminato i video a caso che avevo messo N nella playlist di Smash Bros. E ora che più o meno abbiamo finito tutto, anche tranne quel, quello spirito a caso che avevo lasciato, possiamo salvare il Day. Aiutando Master End e Crazy End. Ma come potremmo aiutare Master End e Crazy End? Mmm. Mmm. se si carica, ecco qui. Siamo Master End. Abbiamo un, non abbiamo mi sa un limite di tempo, però dobbiamo sconfiggere questi queste copie di di spiriti Cioè di personaggi. Eh sì, questa sfida l'avevo persa perché avevo sottovalutato i personaggi perché pensavo fossero abbastanza deboli invece no sono piuttosto forti e quindi um, vi danneggeranno abbastanza um, io ho scoperto pure che queste mostre qui che uso sono le più potenti di master end soprattutto il laser che uso sempre perché colpisce tutti e gli colpisce di sicuro e fa un casino di danni Vedete, con le altre mosse mi avvicino troppo a ai personaggi, che mi potrebbero pure colpire. E quindi, questi sono pure al sicuro. Comunque sì, questa la considero una specie di fase del boss finale. Perché comunque quei cosi lì sono, sono comandati da la chia ranne intera Tenenberg anche uh, credo che questo fatto che i personaggi sono dei. una specie di pantocci con, che hanno la forma dei personaggi però uh, non, uh, non hanno gli stessi colori sia un, un riferimento uh, a Super Smash Bros. per uh, Nintendo 64 di cui in, in una fase della classica bisognava Sconfiggere dei, dei personaggi però di metallo. Mentre il fatto che si può controllare Master End, secondo me è un riferimento a uh, Super Smash Bros. Melee: perché con un glitch si poteva controllare Master End. Infatti, non, non stiamo controllando crazy End, solo Master End neanche se si muore si, si dà tipo il cambio, no, solo Master End si controlla questi sono gli ultimi 3 poi li posso pure uccidere senza usare il laser, tanto sono solo tre e abbiamo vinto in 3 minuti e 31, però abbiamo vinto sconfitto sia la luce che l'oscurità se io ho letto troppo tardi però ok e ora posso decidere tra tre vie sconfiggere l'oscurità la luce o entrambe io scelgo entrambe così mi dà il 100% subito infatti questa è la via più difficile però più eh, veloce perché sennò dovresti, dovre, dovreste sconfiggere tutti allora, ora devo scegliere tra i tre personaggi che mi piacciono di più. Li metto in ordine di, di quanto, da, da, da quello che mi piace di meno e quello che mi piace di più, ovviamente. Quindi Bowser, Kerul e Gandorf, i miei, i, miei, i miei ragazzi pesanti. Ovviamente, attacco, mazzi e poi il nostro spirito più potente parentesi, questa battaglia la perdo molte volte Pronti? Via! Questo, questo scenario scorrimento forse è un riferimento a Brawl mm, mm, ov ov ov ovviamente perché lì c'è tipo la... Mm, Um, L'avventura Anche se ci fosse un riferimento a non lo so a, a Smash Bros 3DS Io non lo noterei perché non ho, non ho mai giocato al 3DS e ho giocato pochissimo a quello del Wii U. Ah sì, um, come vedete questo è un combattimento a squadre io sono una squadra, l'oscurità è una squadra e il, la luce è una squadra. Quindi uh, molto spesso gli spiriti dell'oscurità e quelli della luce si combattono tra loro. Attenzione Tenenberg, Che non fa nulla a quanto pare. <ride> ha fatto solo un attacco e poi è morto. Qui vediamo solo Kieran, non perché tipo, qui preval prevale la luce, un po' perché Tenenberg è andato lì uh, a farsi friggere. E probabilmente perché Kieran, Kieran è più grande di Tenenberg, quindi non lo vediamo prima. Vedete, Lucas mi ha aiutato a sconfiggere Daisy. Infatti l'ho spinta verso di lui e lui ha fatto un, un, un calcio. <ride> mi voglio quel pomodoro al massimo. Attenti Tenenberg, ecco. ecco. eccolo lì lo vediamo pure lì sopra ora Ed ecco qui la mia prima morte Yee! <ride> Ovviamente il mazzi non è che serva molto in questo scenario perché come avete visto sia in Kingeroot che in Bowser finisce subito. Spero che di fase in fase del boss finale sì. uh, cambi pure cioè si restore si, co come posso dire? Restore in italiano? Vabbè. C'è un restore della vita. Cioè, si ricrea la vita, la nostra vita. Sbattolo da tutte le parti. Cioè, tipo rinasce Bouter, perché non.. Perché sennò non è fair. Che loro hanno un casino di fase mentre noi no. Ah via. Tornato Kieran, pure lui che vuole morire come Tenenberg. Ecco qui. <ride> Sì, sono morto perché sono andato troppo in alto. Probabilmente perché non, non lo so. Forse anche perché mi ha colpito una bomba e quindi mi ha portato ancora più in alto. Ok, credo che questa sia l'ultima battaglia. Infatti lì in fondo vediamo interamente Kieran e Tenenberg che creano dei.. dei fantocci credo. No, non stanno facendo niente, semplicemente stanno ricevendo i nostri danni. Ecco. Infatti quando uccidiamo qualcuno loro lampeggiano. Oppure tipo. Tenenberg alle volte esplode. All'inizio pensavo che Kieran fosse tipo il capo dei Master End, Invece no Come abbiamo capito Master End è indipendente però è stato impossessato da Kieran Ecco un'altra fase in questa fase dobbiamo sconfiggere tutti i boss che abbiamo sconfitto prima. Iniziando da Coso, <ride> Dracula. Con Bowser Mazzi c'è una passeggiata perché lui ha un, un sacco di uh, attacchi che lo portano in alto. Eh, tra parentesi, non, no, non si restaura la vita tra un, tra un boss e l'altro Sì, sono morto perché sono andato troppo in là Comunque dopo Super Smash Bros mi prenderò un'altra lunga pausa perché devo registrare le parti di Super Mario Galaxy e poi finirlo, Senza cosa dopo per PLG Pokémon Let's Go Eevee, che Pokémon Let's Go Eevee l'abbiamo pure quasi finito. Pure, in effetti pure galaxy, in effetti pure questo però abbiamo tutti questi finiti però ci vorrà ancora un paio di parti non per questo ovviamente, questo è già finito però ce n'è una sola etica. ok eccoci tornati dopo un tavolo taglio, tra... piccolo tra virgolette <ride> non so cosa stavo facendo però non dimmi che dimenticato tagliare. Tagliare. Non, non, che non voglio che tagliare capito che questo fosse accaduto vabbè Oddio. soprattutto nella fase di editing vabbè oh um. vabbè se, se ci cerchiamo di sconfiggere Dracula finalmente allui Ovviamente noi sappiamo che c'ha una seconda fase Ecco qui Probabilmente mi sconfiggerà pure Kim K. Rool Meno male che dopo tra un boss e l'altro ci danno un po' di cura Almeno King Kerala ce l'abbiamo ancora Rip in Bowser Però vabbè Perché non ci hanno dato la cura Vabbè Mars Eccolo qui Mars almeno non ha due fasi per quanto mi ricordo ok ok un porta fuori a un certo punto iniziano pure ad attaccare gli spiriti. Ah sì, anche qui c'è una specie di battaglia tra luce e oscurità. E qui sta vincendo la luce. Quindi eh, stiamo sconfiggendo uno spirito di, di luce ora. Ok, eccoci tornati dopo un piccolo taglio, piccolo tra virgolette. Ok, ora di nuovo luce. Non so cosa stavo facendo, però di sicuro no. mi, è, mi sono dimenticato che... Come quindi vedete... Si è prima si sfidano i posti di luce, soprattutto nella fase di oscurità, oscurità. Ma anche... Vabbè. Oh um, mm. Ma anche ci, ci sono alcuni di, di luce e basta, perché cerchiamo di sconfiggere... Dracula e ora ce ne mancano solo tre, fino al nostro. questo è il, il terzo. Mia. Ovviamente noi sappiamo che c'è uno il primo, poi c'è il secondo e il terzo. Ecco no. qui probabilmente sì. mi sconfiggerà pure King lui Meno male che dopo tra un boss e l'altro ci danno un po' di cura. Addio King K. Rool, sei stato un, un bravo soldato. Comunque pure questa fase l'ho ah, persa. Allora. Almeno King K. ce l'abbiamo ancora. Perché avevo preso sotto gamba il fatto che Ma mi vogliono sempre King K. Rool e Bowser. Ma perché non ci hanno dato la cura? Vabbè Ok, ora ci sono solo questi ecco, due Che è okay, Ganondorf contro Ganondorf Oddio, questo è il boss che ho odiato di più Beh no, quello di prima è quello che ho odiato di più Però soltanto perché per raggiungerlo ci ho messo un casino Mars almeno non ha due fasi <ride> questo è il secondo che è di più però in battaglia è quello che è di più ok basta precisazioni, dobbiamo solo sconfiggerlo non so se pure in The Legend of Zelda bisogna sconfiggerlo uh, solo per colpendolo per la fuori forse è solo una cosa che non è giunto dopo ok un porta fuori sì, a un certo punto iniziano pure ad attaccare gli spiriti ah sì, e anche qui c'è una specie di battaglia tra luce e oscurità e qui sta vincendo la luce quindi stiamo sconfiggendo uno spirito di, di luce ora il problema è che qui è più stressante perché lì potevo morire quante volte volevo però qui questo è l'ultimo Gaundorf che mi rimane è l'ultimo personaggio che mi rimane. Okay, ora di niente oh, non, certo. non, non potevo perdere. No. Ovviamente ho vinto Come vedi però. Prima si sfidano gli spiriti di luce e di.. Vai, ma rimane solo questo che non. è di oscurità chi è. Ma anche. di cioè. Ma anche ci.. ci sono alcuni no, di... di. luce e basta. Perché quelli di oscurità ma sono Bowser, è già morto. Non vale. E ora ce ne mancano solo tre, Maledetto. questo è il terzo. Voglio rivivere pure io. Niente. Questo è il primo, poi c'è il secondo e il terzo. Vabbè, bye bye Giga Bowser. You suck. Prendi il portapuori, idiota. Ok. e ora oscurità e luce una contro l'altra addio kinkiruru e contro il bravo brutto Bowser questo è il buio castello semplicemente come quella di Harran e perché insieme. avevo preso sotto gamba e con fatto Cunne che Cunne. mi morivano Cunne. sempre, sempre kinkiruru e, e Bowser gli andava di dirlo Ok, ora ci sono solo questi due. Sì, le bombe danneggiano Ganondorf contro, contro Ganondorf. Oddio, questo è il boschio okay, odiato di più. Ganondorf è badly danneggiato. Beh no, quello di prima è quello che ho odiato di più, però soltanto perché per raggiungerlo... Sì, eh sì, possiamo casino. lasciar... La lasciar finire il lavoro a Tenenberg. Questa è la terza fase Questo del è il boss secondo dietro di più. Che però sta per battaglia, quello più da qui non posso perdere. Dobbiamo solo sconfiggerlo. Non so se pure in biologia era arrivata. Tutti solo. a sconfiggerlo e tra solo, poco perché, diventerà una supernova per la l'esplosione. Forse è solo una cosa che hanno aggiunto dopo.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 è l'ultimo personaggio che mi dice Di rimane. solito quando si sconfiggono due nemici insieme non potevo perdere è più giusto sconfiggere prima quello più figo, potente però. e poi quello più debole ma qui la cosa migliore ah, è questo che tutti, non, tutti non e non due in, in fin di vita perché si possono danneggiare a vicenda no pause. ma pause è, è un po' perché sono entrambi ideale, vale. di, di valore uguale cioè. Uh, voglio Credo che Tenenberg sia sempre uguale, mentre Kieran sì. è potenziato per, per essere a livello 2. Vai bye, Giga. Infatti pause. fa delle mosse che non, non abbiamo ancora visto. Ecco, Kieran ha finito Tenenberg, però ha finito pure noi, quindi cioè, questo sarà un, un, un buon problema. Prendi porta qua, idiota. Okay. Ovviamente finire intendo prima fase. Senti a Sonic. Ok E ora Non sarebbe meglio uccidere per vita Vabbè E luce Una contro l'altra Ma insieme contro un nemico comune Martelletto boss. Grazie signore Addio Kieran Questa è l'ultima fase del boss finale Non semplicemente Kiaran e Tenenberg insieme per un... Contro un nemico comune l'ho già detto Però vabbè ed eccoci di andare avanti con via. solo te non sì, le per fortuna sono danneggiate danneggiate a distruggere una bomba prima che esplodessero perché se no mi avrebbero okay, danneggiato badly danneggiato Eh si sì, possiamo lasciare? Ok, ecco. La Lasceranno Abbiamo più lo Kiran. Che. <coughs> che. Questa è la terza fase del boss. Lo tenenberg Che però ho saltato. perché Non posso perdere. Ora Tenenberger sta spamando. E tra poco diventerà una supernova per l'esplosione. Ed, ed eccoci tornati come l'altra volta con, con okay, uh, Gamma. Questa è l'ora di Tenenberg, Tenenberg che dobbiamo sconfiggere. Come la parte non mi ricordo che numero. Perché ha troppa vita. Di solito quando si sconfiggono due nemici insieme è più giusto sconfiggere prima quello più potente e poi quello più debole. Ma qui la cosa migliore è lasciarli tu tutti e due in fin, in fin di vita perché si possono danneggiare a vicenda. Abbiamo finito. Super, Smash, Brothers, Ultimate Almeno la storia. È un po' perché, perché partezze, sono passati in missioni e non hanno valore uguale. Cioè... Uh, Credo che Tenenberg sia sempre uguale, mentre Kiaran è, è potenziato per, per essere a livello di. Ma non saltare questa parte. Infatti, fa delle mosse che non, non abbiamo Bene. ancora visto. Ecco, Chiaran ha, ha finito Tenenberg, però ha finito pure noi. Quindi cioè, questo sarà un. un, un, un e fu così: che <ride> un casino di plastica. Di mostri Ovviamente finire intendo prima fase. giganteschi in, in mare tende poi esplodere, esplodere e, e distruggere okay. la fauna marina. Non sarebbe meglio uccidere Keremmer? Vabbè. Abbiamo capito che. Che letto. Um, grazie signore. Sono rimasti addio. chi erano vissuto, ma. ma probabilmente ce ne hanno altri che non avete raccolto. Non sarei mai Kerem. nei nostri cuori, maledetto <ride> idiota. Per non dire cose brutte. Ed ecco qui il tema principale ed eccoci tornati con un solo tento, così, così lo sentite Or maybe not, visto che è coperto da copyright, non lo so Per ah, fortuna già. sono riuscito Vabbè, a distruggere una detto, bomba prima che esplodesse uh, Già, um, perché se no mi avrebbero è danneggiato già, di sicuro um, È finito Smash Bros, ce ne, ce ne sarà una sola di parte, extra e dopo finirò <susurra> um, Super Mario Galaxy infatti farò okay, io ecco, solo le splay Ora allora allora non abbiamo tappi, più chi erano che il prossimo per le votazioni probabilmente sarà Super, Ma Super um, Mario Potete votare della uh, uh, sì, Tantotenem perché ho detto probabilmente perché potete ancora votare quindi andate in descrizione c'è il link per votare il PK Fire poi il prossimo coso sarà New Horizon speciale, sarà in New Horizon. E basta. Comunque, ora mi, mi. Dopo aver registrato la parte extra, mi prenderò una piccola pausa per registrare uh, Super Mario Galaxy. Dopo aver registrato Super Mario Galaxy sì. e, ed eccoci tornati come sì, l'altra volta. Perché finire Pokémon e subito dopo inizieremo come la parte eh, non mi ricordo più super Mario Bros U Deluxe oh perfetto Mo che non sia finita vero no vabbè ehm, ringraziamo tutte le persone ehm, che appaiono sui titoli di coda perché hanno aiutato a creare il mio terzo gioco più benito <ride> e anche l'altro giorno ne ho parlato con Daniel Perry e ha detto che questo Brothers è il suo gioco Academy. preferito in tutta la storia perché poi c'è una parte estrema è proprio un appassionato non ve ne ma meglio non saltare questa cutscene se la salti ti uccido bene perché il video dura ancora così tanto? Cosa dobbiamo fare? E fu così: <ride> un casino di plastica di mostri. di mostri giganteschi in, in mare, per poi esplodere e, e distruggere la fauna marina. La smetto perché sennò sono irritante abbiamo capito che sono che ehm, la di questo pochi gioco, sopravvissuti ehm. ma probabilmente eh, ce ne sono sì, altri non che non avete raccolto dopo il gen ed ecco qui il tema principale probabilmente mo mi zitto così, così lo sentite Or maybe not, visto che è coperto da copyright, non lo so. Ah già. Vabbè, come vi ho detto, uh, già. Um, è già.. Um, è finito Smash Bros. Ce ne, ce ne sarà una sola di parte extra. E dopo finirò. Um, Super Mario Galaxy. Infatti farò un solo let's play alla volta. D'ora in poi. Hanno pure allungato il, il tema musicale per, per le, le votazioni. Probabilmente per sarà Super, Super Mario Bros. Vero, ah, The Lux. Perché. Ho detto probabilmente perché potete ancora votare. Quindi andate in descrizione che c'è il link per votare. Um, oddio.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 Um, New Super Mario Bros U Deluxe Oh perfetto Mo che non sia finita vero No vabbè um, Ringraziamo tutte le persone um, che appaiono sui titoli di coda perché hanno Aiutato a creare il mio terzo gioco preferito <ride> E anche l'altro giorno ne ho parlato con delle mie E mi ha detto che questo è il suo gioco preferito Grazie a te speciali Grazie <ride> Lui è proprio un appassionato di Smash Bros sì, è... Era pure andata in stand by la, la Nintendo Switch Perché non muovevo i tasti da un po' Perché il video dura ancora così tanto? Cosa dobbiamo fare? Sì. Con questo video festeggiamo la fine di un let's play che è durato no, 53, sì vabbè, magari 35. 53 parti, il display più lungo del, per del mio gioco, canale e ora abbiamo gli spiriti ma... di Kieran e Tenenberg, gli spiriti più forti del gioco nuova partita più vuol dire una modalità um, più difficile e comunque se non sono pigro ora possiamo passare a un prossimo video cioè l'extra oppure Potete riguardare il, il, il, il vostro split preferito, cioè questo. <ride> Vabbè, ci vediamo alla prossima parte. Ciao.